non so neanche come esce come uscirà ma ecco avete visto un po di parete della mia casa perché voglio voglio fare questa live qua seduto non posso dire questa volta su due piedi ma seduto qua così perché mi sono stancato di stare nel mio studio poi non so se interviene qualcuno credo di no perché dovrei dovrei dovrei dovrei dovrei fare entrare qualcuno in live invitando ma non è che non voglia invitare la gente è che non so come fare col cellulare senza avere un computer davanti a me un portatile e allora niente facciamo questa live vediamo se entra qualcuno ma io dubito. Io dubito. Intanto, vediamo se riesco a girare la camera. Dice il mio il mio cagnolino. Il mio cagnolino. Ai, ah, Vito, Vito, Vito. Beh, meno male, meno male. Che meno male, che, che almeno si può girare la camera. Poi sono successe tante di cose che io vorrei parlare, come delle proteste che ci sono state in, in Teheran, in Iran, perché hanno ucciso una giovane e poi c'è tutta la ribellione della gioventù, ma non solo contro un regime che è oppressivo. E io finisco sempre col parlare di questi argomenti poi magari tolgono un po di, di pubblicità eh, al video qua c'è il sole e la luna qua c'è un leone una una testa di leone che sembra in stile romano e poi, poi ci sto io di nuovo ma oggi è una giornata uggiosa che che non mandava di, cioè io volevo voglio registrare voglio filmare però una giornata che come potete vedere è piena è piena di nuvole e una giornata nera allora allora non, non sto d'umore diciamo a ah, qualcuno mi ha dato un like qualcuno... non sono stato io perché sto con cellulare quindi ringrazio la persona che che mi ha dato il like e io me la ingegno per leggere il cellulare ah ecco qualcuno mi segue qualcuno mi segue eh, ehm, chat dal vivo, vediamo un po' che devo. Devo ti diamo il benvenuto nella chat dal vivo. Eh, vabbè, ma io come posso chat cioè, rispondere in chat? Sto col cellulare a ah, ecco, SM Channel Bell. Ciao, ciao, carissimo amico o amica, grande, guarda i miei nuovi video appena posso, lo farò purtroppo non posso scrivere in... comunque grazie sm channel bell, channel bell. canal bell e se poi condividi questa questa live che è proprio estemporanea allora forse volevo farla già due ore fa forse finirò Ok, va bene prego mi chiamo stefan ciao stefan volevo già fare questa live eh, due ore fa poi mi sono deciso adesso e allora finiremo col parlare non so del di quello che sta succedendo in iran perché eh, tutte le manifestazioni la gente sta rispondendo alla, al regime che ha ucciso una ragazza solo perché aveva i capelli scoperti di qualche centimetro. Si è visto nella foto, non è che era, si era tolta il velo, ma eh, d'altra parte come devono portare il velo le donne? Cioè addirittura stanno guardando fino a dove gli arriva in fronte e se rimane scoperta la radice dei capelli li portano nella commissaria li corgano di botte e le, le uccidono eh, veramente eh, ecco adesso stefano non mi segue più penso almeno nel cellulare non c'è quindi dovrò fare un video dedicato a quell'argomento eh, poi so. mm, c'è il mio cagnolino il mio cane che abbaia al gattino che sta fuori poi eh, voglio, voglio devo ritornare a scrivere perché quando ho quando esposto nelle live gli argomenti come si deve eh, ho avuto molte visualizzazioni adesso purtroppo mi sto staccando il braccio non so qua non c'ho più un tavolo vediamo spero che non mi casca il cellulare Devo, devo appoggiare un faccio un po' vorrei tanto appoggiare il cellulare ve lo tengo lo sorreggo così viene una live molto strana più strana delle altre non so se avete mai visto nel passato le mie live ecco forse viene così allora mi dice eh, mi dicevo parlo, parlo da solo logicamente vinto mm. dicevo che bello che è riuscita a rimanere chat lì dicevo che è morta questa questa ragazza poi lo scriverò nel titolo cercherò di mettere una miniatura appropriata il sole la luna che sono elementi dell'alchimia Dicevo, è morta questa ragazza giustamente repressa dal, dal sistema teocratico che è una teocrazia parlamentare, una cosa strana, non è una monarchia parlamentare come quella britannica, ma è una teocrazia parlamentare. È come se nel Vaticano ci fosse un parlamento. Non è una dittatura, ma non è una repubblica come la intendiamo noi, è una repubblica strana, strana, una repubblica teocratica, parlamentare. Eh, dicevo, una ragazza come tante altre che magari vogliono un po' mostrare la loro bellezza. Invece di portare il velo fino all'altezza delle ciglia, ha scoperto un po' i capelli. Magari per far vedere la conciatura, ha appoggiato il velo, non l'ha stretto. Ecco l'hanno arrestato perché portava il velo in maniera non regolamentare. Pensate un po' voi, l'hanno arrestato e poi è arrivata a entrare in questa commissaria. E hanno restituito il cadavere pieno di, di lividi di botte, e chiaramente, chiaramente tutti sono usciti a manifestare e la polizia, le forze dell'ordine e soprattutto la guardia rivoluzionaria, perché lei l'ha arrestato una polizia della morale, no? cioè la polizia della morale lei è stata immorale a a uscire con i capelli scoperti pensate un po voi pensate un po voi che crimine fare vedere i capelli che cosa che cosa orrenda no i capelli e, e allora e allora che è successo allora l'hanno arrestato la polizia della morale che sembra che di star parlando del film di george eh, basato sul romanzo di george orwell, orwell. il film 1984 dove c'era la polizia morale difatti la polizia morale esistita nel terzo reich e eh, nell'unione sovietica nell'ex unione sovietica che putin vuole restaurare restaurare allora uscita questa polizia morale l'ha arrestato Intanto saluto di nuovo eh, Stefan, ma voglio anche salutare eh, il nostro amico. Adesso mi, mi sono scordato i nomi, mi ricordo eh, Gabriele, Gabriele mei e poi anche Psycho o Psycho. Allora questa polizia morale l'ha arrestato, l'ha torturato, l'ha picchiato di brutto, forse la voleva uccidere o forse sì chi lo sa però fa di, se sta di fatto che gli erano riconsegnata ai familiari morta e poi senza neanche occultare la ragione è uscita spettinata è uscita spettinata e non portava bene non portava bene il fazzoletto in testa cioè non è che è uscita nuda per la strada è uscita il fa peggiore, ancora forse se se, se se sarebbe messa il falozzoletto bene in testa e fosse uscita nuda forse la polizia della morale non l'avrebbe arrestato non avrebbe finito i suoi giorni come li ha finiti invece è successo quello che è successo proprio perché portava male lo sciadoro ma voi immaginatevi un po' le vostre sorelle, le vostre madri, addirittura le vostre nonne, perché non è una questione di età, di bellezza. Potrà succedere a un'anziana, chissà quante volte è successo a un'anziana. Voglio dire, se un colpo di vento gli faceva cadere il fazzoletto per terra, che facevano? La arrestavano e la picchiavano lo stesso. Per crimine, è stato un crimine di indecenza di decoro è stato un oltraggio al decoro un crimine al decoro pensate un po voi non è che stava spacciando eroina o facendo queste cose quindi io eh, eh, non so se youtube mi concederà visto il tema che sto trattando la monetizzazione a questo video ma considero che è un servizio che sto rendendo alla memoria di una povera donna che ha perso la vita per me una causa ingiustificabile e poi sto anche provando un nuovo formato di live perché voglio cambiare un po ambiente e quindi ne approfitto per riorganizzarmi da questo luogo perché giustamente molti mi hanno detto vabbè tu fai eh, dei blogger ma cambia almeno ambiente e io accontento tutte e tutti, infatti, ultimamente, se andate a vedere eh, una mia premier fatta eh, tempo fa, io mi sono filmato due o tre volte non solo l'ultima volta, facendo la spesa nel eh, supermercato, anzi, fuori dal supermercato. Madre stava facendo la spesa e io mi sono filmato fuori. Poi adesso invece sono rimasto in casa. E, e vi parlo a intermittenza: c'è una persona che entra, una che esce. Io purtroppo non ho potuto condividere la. Ah, gli effetti speciali mi ricordo sempre, vediamo mi piacciono gli effetti speciali mi piacciono mi piace bolle ecco eh, vediamo un po allora eh, io ho fatto delle premier si vede un po che è successo si è bloccato non so che sta succedendo perché perché perché succede quello che succede sono uscito fuori io non, non riesco più a più a sapere se sto il tempo va avanti quindi io continuo a parlare ma si è bloccato si è bloccato forse sono gli effetti speciali che hanno bloccato si sì, sono colpa degli effetti speciali ah, ecco sei dal vivo si era si era scommessa si era scommessa vabbè adesso devo devo per forza di cose devo tagliare allora purtroppo ho avuto dei problemi con la live come sempre mi succede ciao